Siamo qui con il dottor Fabrizio Chiodo che ha collaborato alla realizzazione del vaccino Soberana a Cuba. Eh, dottor Chiodo, c'è stata una sperimentazione che ha visto coinvolto, to ha visto coinvolto Torino e, e, e a Lavana eh, sul Soberana Plus, che è un booster eh, cioè una dose di rinforzo per chi è già stato vaccinato. Attualmente in Italia mm, è Possibile essere vaccinati col Soberana oppure la questione mh, è semplicemente stata uno studio e quindi in questo momento non è possibile farsi vaccinare col Soberana? Tra le tante barriere sociopolitiche, economiche e scientifiche che stiamo cercando di rompere ci sono quelle di natura regolatoria. Per questo motivo una delle cose più importanti che abbiamo fatto fino ad ora è stato uno studio clinico osservazionale dell'ospedale Madeo di Savoia di Torino e l'Istituto di Vaccini Finlay di Cuba, dove 30 volontari italiani vaccinati con vaccini autorizzati da EMA hanno viaggiato a Cuba, fatto la dose di rinforzo. Boost col vaccino Sovrana Plus, un vaccino disegnato e pensato unico al mondo per la popolazione convalescente, poi utilizzato successivamente anche con successo in schemi eterologhi di vaccinazione anche su vaccini non a piattaforma proteica come quelli cubani. Questi 30 italiani sono poi ritornati in Italia dove a Torino a 28 giorni dalla vaccinazione sono stati prelev stato prelevato il siero e eh, sono state fatte le analisi quali quantitative su questi anticorpi lo studio è stato eh, molto importante da un punto di vista scientifico e da un punto di vista eh, politico e diplomatico è uno dei primi passi che occorrono per far sì che in qualche modo si possa iniziare un percorso che potrà in qualche modo portare a fare degli studi clinici anche in Italia in futuro è un qualcosa su cui stiamo lavorando grazie